buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi un video veramente alla buona ma spero utile sono qui nella mia serra ho dato una pulita ed è il momento di mettere a dimora gli agrumi questi sono tutti gli agrumi in vaso che sono stati fuori fino adesso temperature sono scese intorno ai 5 6 gradi di notte quindi è il momento di metterli al riparo vedete stanno facendo dei frutti che sono spettacolari però la notte loro soffrono allora li metto in serra questa operazione sono già 2 o 3 anni che la faccio e queste sono sempre le stesse piante, quindi funziona, ve lo posso assicurare. Prima di metterle dimora però, c'è qualche operazione che secondo me andrebbe fatta. Allora, innanzitutto, vedete è cresciuta un po' dell'erba quindi adesso dobbiamo dare una pulita al pane di terra. Poi do loro un po' di lupini macinati, è un concime biologico ricco di azoto a lentissimo rilascio, quindi per loro è la cosa migliore perché assorbono le sostanze nutritive e si portano avanti nei mesi successivi. 40-60 grammi per vaso, Ogni 30 giorni circa, io in realtà non l'ho fatto, quindi comincio adesso. Poi dovete leggere ovviamente le istruzioni sulla confezione che comprate voi. Rincalzerò il tutto. Scusate, la confezione è rossa, vi metto qui sopra pressione, poi quella sana. Ho del terriccio di qualità per acidofile, è importante utilizzare quello giusto perché le, gli agrumi sono piante acidofile, cioè non ci va il terriccio universale. Allora, cosa faccio? Togliamo le infestanti, queste che col tempo sono venute fuori in modo spontaneo, ovviamente. Senza impazzire 40-60 grammi io vado a occhio eh come vi dicevo è un video nato così Quindi... ora se non dovete rincalzare che è giusto così come state facendo cioè che la pianta ha il suo pane di terra corretto bisogna picchettare e interrare il concime Ora, visto invece io che devo rincalzare, semplicemente, il bello di questo terreno è che all'interno ha dell'apillo vulcanico, sono dei sassolini, che ovviamente rimarranno nel terreno a vita servono per non far compattare il terreno e per dare ossigeno quindi al terreno stesso e soprattutto a livello delle radici quindi se dovete fare un rinvaso un sacco di terra del genere costa dei soldi però vi dà la sicurezza di avere poi un prodotto finito e perfetto così ve ne faccio vedere un altro guardate i frutti di questa pianta questa è quella del video del sapone di Marsiglia e del peperoncino dove avevo gli afidi vi faccio vedere senza trucco senza inganno che affidi non ne abbiamo più e sono passati altri 20 giorni da quel video lì più o meno vedete non abbiamo più niente abbiamo fatto un buon lavoro dai ok donna pulita alla fine ci sarà soltanto un'ultima operazione da fare che è quella de della pacciamatura e vi faccio vedere dopo un po' con quello che abbiamo a disposizione come la facciamo noi quest'anno Il periodo ideale per il rinvaso è in primavera, non è adesso. Eh. Però adesso, visto che lo mettiamo a dimora per l'inverno, gli diamo un po' di sostegno, anche perché ci sono i frutti in maturazione. Ora, il mio terreno è già umido, non gli do niente, ma se fosse asciutto... Ecco un po' di acqua, sarebbe la cosa migliore che comincia a sciogliersi il concime. Ok, l'ultima operazione da fare è quella della pacciamatura, come vi dicevo, per tenere il terreno coperto dalle gelate. Quest'anno utilizziamo un po' di cartone, ne abbiamo in eccesso, quello che è avanzato dai cassoni no dig. Però, come vi avevo fatto vedere nell'altro video di qualche tempo fa, si possono usare anche foglie, paglia, tutto ciò che è organico. Il cartone col tempo si degraderà, tornerà al terreno mi raccomando il cartone però deve essere vergine non colorato eh, perché se no mettiamo nel terreno sostanze che non vanno bene Ecco qua, a noi questo serve anche per i gatti perché così non la usano come lettiera. L'ultima cosa, questa è una cosa aggiuntiva mi è venuta in mente adesso: in serra se non c'è un corretto ricambio d'aria, si formano delle muffe. Si può formare la fumagine sulle foglie, segno che c'è uno scarso ricambio d'aria. Allora, nel mio caso ho una finestrella sempre aperta tutto l'inverno e lascio la porta d'ingresso, la tenda d'ingresso leggermente socchiusa in modo tale da avere un minimo di ricambio d'aria. però è importante ogni 10 giorni venire a vedere un attimino lo stato di salute delle piante perché se vediamo che comincia a farsi un po di fumaggine allora dobbiamo migliorare il ricambio dell'aria chiudo dicendo che anche in inverno seppur poco le piante vanno innaffiate eh? quindi non bisogna lasciarle poi così senza un goccio d'acqua perché non va bene Ovviamente le irrigazioni saranno meno frequenti, io di solito vengo, tasto il terreno, se il terreno è umido come in questo caso che è bagnato lascio perdere perché tanto sono state fuori ha piovuto per 4-5 giorni quindi queste secondo me per un paio di settimane sono a posto, poi vengo, tocco il terreno, se è asciutto gli do un po' d'acqua bene tutto dalla mia serra questi sono i miei agrumi in vaso che mi sto portando avanti di anno in anno e spero di avervi dato un consiglio utile se fate così se abitate in una zona climatica che non permette in inverno di avere agrumi all'aperto ecco questo è un buon sistema l'altro sistema vi faccio vedere il video di quando l'avevo fatto qualche anno fa è quello di coprirli con del tessuto non tessuto ma se avete una serra va benissimo questa soluzione quindi o la serra o il tessuto non tessuto e attenzione appunto agli sbalzi d'aria soprattutto al vento vi ringrazio per essere stati con me anche oggi lasciate un like se vi è piaciuto questo video così estemporaneo fatto così al volo e iscrivetevi al canale lasciate un like condividetelo con i vostri amici se non l'avete ancora fatto grazie per essere stati con me anche oggi vi auguro una buona giornata